È la Domenica delle Palme, Gesù fa il suo ingresso solenne a Gerusalemme, lo fa con umiltà. Gesù ama presentarsi così, in maniera semplice, eh, su un asino. e Lo fa anche perché le profezie si attrano, ma soprattutto perché intende eh, non solo darci testimonianza, affinché anche noi siamo umili ma piuttosto farci capire quanto importante sia riconoscere l'amore di Dio nella propria vita, quanto importante sia diventare operatori di pace, costruttori di pace e il simbolo delle palme poi che porteremo tra le mani, che portiamo in questo giorno e porteremo ai nostri fratelli, a quelli che sono di casa, agli amici e anche agli sconosciuti, diventa un simbolo di pace è quella parola, shalom, di cui Don Tinobello diceva che non andrà mai in disuso. C'è sicuramente, come diceva lui, l'agonia dei nomi, nomi come progresso, sinistra, destra, impegno politico, eccetera, c'è un'agonia dei nomi, delle situazioni, ma non c'è mai la fine per la parola shalom, perché è una parola che viene dal cielo, è come un'acqua, diceva riguardo Don Tino Bello, che cade dal cielo e che noi... Dobbiamo intercettare perché possa bagnare e penetrare questa terra. È un'acqua dal cielo, in effetti finché noi accoglieremo la pace come dono di Dio che viene dal cielo è allora che riusciremo ad essere anche noi testimoni di questa pace. Peraltro è una situazione, quella che stiamo vivendo, in cui molti sono morti a causa della guerra non solo in Ucraina tante guerre e guerriglie sparse nel mondo, allora questi rami d'olivo grondano, grondano lacrime, le lacrime di tanti morti, bambini, donne, persone ingiustamente uccise, queste lacrime che sono raccolte dal, dall'amore di Dio, dal cuore di Dio e diventano appunto investimento per la pace, segno profondo dell'amore di Dio per noi. Le dobbiamo accogliere, queste lacrime, affinché possano dilavarci, possano purificarci e possano suscitare in noi sentimenti di alterità, di attenzione al prossimo, di amore verso chi soffre in modo particolare. Diamo questo segno di pace, portiamolo, questo shalom, portiamo, testimoniamo questa pace anche a costo di, di sacrifici, anche rimettendoci di persona. Buona domenica, delle palme, pace a tutti, pace e bene per tutti.